Ho il piacere di comunicarvi che abbiamo lanciato la nuova versione del nostro sito web. www.associazionesaras.it Una nuova veste grafica e nuovi contenuti per rendere più diretta ed efficace la condivisione e l'informazione. Questo sito web è il cuore della nostra associazione dove veramente potrete entrare e condividere con noi tutte queste meravigliose esperienze potrete avere una rivelazione veramente completa a 360 gradi di tutto ciò che è la spiritualità che l'essere umano può concepire e comprendere in questa dimensione una novità sono le aree tematiche quindi molto dirette intuitive e potrete veramente a seconda degli argomenti che vi interessano trovare tutto quello che c'è da sapere quindi è sempre aggiornato continuamente e qualsiasi cosa che giunge qualsiasi messaggio, qualsiasi comunicazione qualsiasi realtà che vogliamo rendere pubblica e divulgare questo è il canale preferenziale quindi il canale diretto col cuore della nostra associazione www.associazionesaras.it per entrare nella grande famiglia di Saras. Buonasera, buonasera, ben collegati. Questa sera siamo su Focus e, m, per trattare un argomento, per discutere, condividere un argomento veramente molto bello, perché questa sera parleremo degli elementi della natura. Quindi... Questa conferenza nasce con lo spirito di eh, aiutare le persone a comprendere eh, questa meravigliosa realtà che ci circonda, quale la creazione, e trovare il modo di rispettarla sempre di più come merita. Quindi è un impegno che noi ci, ci eh, si siamo presi, proprio quello di condividere queste informazioni per aiutare le persone a capire quanto meravigliosa è la natura che ci circonda e quante meravigliose sono le realtà che il creatore ha messo a nostra disposizione. Infatti questa sera parleremo degli zigos, le divine autorità della creazione, ovvero le forze primordiali della creazione, che sono il fuoco, la terra, l'acqua, l'aria e l'etere. Questi sono gli strumenti della superiore intelligenza creativa sono gli strumenti dell'economia del cosmo sono praticamente gli elementi con cui l'intelligenza creativa elabora tutto ciò che è manifestato gli alberi, gli animali, l'acqua, l'aria e la terra sono gli elementi vivificanti della nostra esistenza praticamente sono parte di noi il loro grande amore è quello di donarsi, di integrarsi nel processo evolutivo tramite il potere trasformante della nostra opera. Infatti noi dovremmo essere i collaboratori di questi regni meravigliosi, dovremmo partecipare alla loro trasformazione attraverso un'opera eh, oserei dire quasi religiosa e molto rispettosa nei loro riguardi perché noi siamo mh, praticamente vivificati dagli elementi, siamo addirittura stati creati dagli elementi, perché tutto ciò che è manifestazione fisica è oggetto di creazione da parte degli elementi. Quindi anche il nostro corpo, che è un, di natura materiale, fisica, è una creazione, una realizzazione di queste meravigliose realtà, che il Creatore ha messo a disposizione della nostra e di tutte le creature che vivono nell'universo: il regno minerale, il regno vegetale, l'acqua, l'aria, la terra e l'etere, divengono una sola cosa in ognuno di noi e tramite noi evolvono e ascendono verso migliori destini, o perlomeno così dovrebbe accadere. perché Purtroppo noi non abbiamo ancora compreso che stiamo avvelenando, distruggendo e bestemmiando questa grande natura, questa creazione meravigliosa che permette alla nostra esistenza di manifestarsi in questa dimensione. Quando noi riusciremo veramente a rispettare la natura con tutti i suoi elementi sicuramente avremo compreso il senso della vita. E anche avremo la possibilità allora di poter ricevere dall'universo maggiore comunicazioni, maggiore informazioni sulla natura di Dio e della creazione. Certamente se dalle nostre bocche escono bestemmie e dalle nostre opere delitti il loro destino diviene infelice, tanto quanto il nostro, per non aver edificato la loro sanificazione, compito che compete a noi, poiché ne siamo i diretti responsabili. E siccome siamo gli accompagnatori, i responsabili di tutti coloro, di tutte quelle creature che vivono anche nei regni intermedi, perché non possiamo pensare che tra una dimensione ed un'altra, che tra una dimensione ed un'altra eh, possa eh, esistere, per dire, il regno minerale e subito eh, giungere al regno eh, vegetale. No, tra il regno minerale e il regno vegetale ci sono un sacco di realtà che eh, collegano una dimensione ad un'altra, per cui noi dobbiamo assolutamente proiettarci in questa logica che questo universo questa manifestazione di questo universo visibile è occupato veramente da infinite creature che magari certamente non sono visibili non sono visibili perché noi non abbiamo la capacità di entrare nelle loro vibrazioni proprio grazie al nostro negativo comportamento al nostro negativo eh, pensiero noi Pensiamo di dover gestire la natura come vogliamo, di sfruttarla come vogliamo, per esempio andare in un bosco e fare, creare disordini, disquilibri, inquinandolo oppure eh, rompendo quell'equilibrio meraviglioso che la natura ha stabilito in quella dimensione. Quindi noi dovremmo veramente essere molto rispettosi, camminare con l'idea che ogni nostro passo può veramente distruggere qualche esistenza in qualche modo in questi regni che non sono poi tanto considerati dalla nostra logica umana. Noi dovremmo avere molto più rispetto, ripeto, perché se noi avessimo il giusto rispetto per la natura e per i suoi regni, non vi potete immaginare cosa potrebbero fare in più loro per il nostro benessere psicofisico e spirituale. Esiste tra la natura e l'uomo un rapporto più intimo di quanto si possa credere, una reciproca relazione di dare e di avere, che l'uomo non è ancora riuscito a comprendere come dovrebbe per cementare l'armonica convivenza e un reale fattivo senso d'amore. Certamente in questi tempi purtroppo prevale un rapporto distonico, L'uomo vive un senso di disamore che poi lo porta ad agire negativamente contro la natura. Di riflesso la natura, cosa succede? Di riflesso la natura è contro l'uomo, quindi contro le sue azioni malvagie e negative che attentano alla vita di ogni essere che non desidera altro che esistere, proprio come noi. Ci dobbiamo mettere nella testa ma soprattutto nel cuore che anche gli animali per esempio hanno le nostre stesse necessità quelle di vivere serenamente la loro vita di avere tutto ciò che a loro serve per il loro benessere fisico per, la loro, per il loro sostentamento ma noi ci siamo infilati in un meccanismo di distruzione che non permettiamo più questo equilibrio per questo gli animali non capiscono più il ruolo che hanno nella loro dimensione non riescono più a a, a occupare veramente il ruolo che gli compete perché noi abbiamo distrutto l'habitat proprio sistematicamente e abbiamo distrutto proprio anche le necessità di cui loro ha bisogno per esistere con, questo, con questa idea che noi siamo i padroni della creazione sicuramente non, non giova alla loro esistenza e alla loro vita noi dovremmo condividere con loro la nostra vita e avere rispetto della loro esistenza, considerare che proprio come noi, loro hanno necessità di esistere. E anche loro vivono nella loro dimensione quelle, quei sentimenti che certamente non sono mh, legati ad un'intelligenza come in quella umana, però vivono esperienze di amore e di, di unione che a volte veramente insegnano all'uomo. Come dovrebbe veramente vivere il rapporto con questa condivisione d'amore che dovrebbe avere con il suo prossimo. Gli animali insegnano, le piante insegnano, la natura insegna. Tutto ciò che vive praticamente mostra la perfezione del divino, che noi sconsideratamente continuiamo a eh, distruggere e a sconvolgere. L'essere umano... Emana potenti energie psichiche attraverso i suoi pensieri, sconvolgendo l'armonia della creazione. L'umanità ha la possibilità di interferire negativamente o positivamente sulle potenti forze della natura. Infatti gli zigos reagiscono in relazione al nostro comportamento, cercando di ristabilire l'ordine perduto. E come lo fanno? Come lo farebbero? Basta vedere cosa sta succedendo in questi ultimi anni a livello globale, guardate il clima, guardate quello che succede in tutto il mondo, guardate come le stagioni non hanno più una logica manifestativa, guardate un po' come anche molti animali hanno perso l'orientamento nella loro dimensione grazie al nostro sconvolgimento. Vedete. Guardate cosa riferiva, Eugenio, cosa riferiva ad Eugenio Siragusa la sua guida ad Oniesis, che è uno scienziato di un'altra dimensione. Noi tutti ci auguriamo che tutti voi abbiate compreso la necessità di porvi nel preciso e indispensabile piano delle nuove vibrazioni in cui il vostro pianeta si sta immergendo. La sopravvivenza diverrà sempre più difficile e diverrebbe letale se le vibrazioni negative fiaccassero le forze necessarie che alimentano le vostre stabilità psico,fisiche e spirituali. I nuovi cieli si avvicinano sempre più e di questo evento il vostro pianeta subirà un notevole flusso che comporterà sostanziali modificazioni nelle sue strutture geofisiche e nella sua inevitabile natura cosmo-fisica. Come vi abbiamo già comunicato molte volte, gli zigos, ovvero le forze primordiali della creazione, sono in grado di percepire il vostro stato vibratorio, sia esso negativo o positivo, e in conseguenza agiscono proponendo cause ed effetti negativi o positivi. Quello che più vi raccomandiamo dunque è alimentare nei vostri cuori e nei vostri spiriti pace e amore per la, e luce per tutto ciò che da essa scaturisce, si manifesta e vive in comunione con le vostre anime. Gli zigos vi saranno benigni e le vostre vibrazioni assumeranno la necessaria fortezza che corrobora la predisposizione ideale per assimilare i nuovi valori già in via di sviluppo. Il fuoco, l'acqua, l'aria e la terra non vi daranno tregua sino al giorno che comprenderete che questi sono parte inscindibile dello spirito creativo del cosmo. Gli spiriti elementali vi distruggeranno se non riuscirete a rimettere l'equilibrio là dove l'avete seriamente ed egoisticamente turbato avete compromesso in modo irreparabile la vostra missione di tutela verso le cose che vi sono state affidate dalla suprema ed eterna legge del divenire la vostra <coughs> La vostra diabolica sete vi dis di distruggere vi ha posti innanzi ad un severo giudizio e ad una condanna pesante. Gli spiriti elementali saranno i vostri accusatori ed anche gli esecutori della pena, frutto del vostro incosciente operato. Il fuoco, l'acqua, l'aria che la terra vi negheranno, il fiato della vita ed ogni cosa crollerà con la furia inarrestabile delle loro titaniche forze mosse dalla inviolabile legge di giustizia divina. Beati tutti coloro che hanno dato fiato alle trombe e che si sono adoperati con amore e dedizione per la salvezza degli strumenti creativi di Dio. Costoro avranno per amici il fuoco, l'acqua, l'aria, la terra e l'etere. Et tutte le cose che vivono in seno alla Madre Terra e che sono legate dalla luce purissima del Supremo Architetto del tutto. Vedete, questo, anche questa comunicazione in chi, donata ad Eugenio Siragusa dai fratelli del cosmo, da esseri spiritualmente molto evoluti, che sicuramente rispettano la natura, la amano, e danno a, a, ad essa proprio l'aiuto di cui necessita per evolvere proprio come fanno loro. Queste creature hanno a cuore la creazione perché sanno di per certo che ogni manifestazione della vita è manifestazione del Padre creatore. E quindi come non si può amare Dio anche in questo modo? Perché quando si dice di amare Dio, a Dio non si ama andando a Messa la Domenica. Cioè l'amore che, che Dio si aspetta da noi non è quello delle filastrocche noiose e, e millenarie. L'amore che noi dobbiamo e possiamo dare a Dio è il rispetto che dobbiamo a tutta la creazione. Questo, in questo modo si ama Dio. Solo amando la sua creazione ed ogni realtà che la, da lui è stata partorita, noi possiamo dire veramente di amare Dio. Altrimenti sono solo parole. E sicuramente non portano da nessuna parte. Gli zigos, nemici degli empi, custodi vigili dell'armonia creativa, esecutori infallibili della giustizia universale, sono sulla terra per impedire all'uomo di slegare quanto Dio ha legato e di distruggere ciò che Dio ama e che è degno di grazia per la felicità di coloro che erediteranno il suo regno in terra quindi attenti dunque attenti perché è vero che le forze elementari agiscono su ogni cosa che da loro dipende perché da loro comandati quindi treni navi aerei macchine in genere e quant'altro è psiche scaturita dalle forze primarie della materia saranno mezzi di distruzione per l'uomo divenuto genio del male nemico del dio vivente non temete però voi che amate dio in ogni sua regale divina intelligenza e manifestazione non temete dio vi ama abbiate fede e perseveranza la nostra pace vi accompagna e vi sia sempre d'aiuto. Gli astrali ad Eugenio Siragusa tramite il, il, il, lo scienziato extraterrestre Adonisis. Vedete, è molto importante che eh, l'uomo comprenda il suo ruolo nella creazione e il ruolo più importante che l'uomo ha è quello di accompagnare gli altri regni verso un destino migliore quindi verso la loro evoluzione tanto tempo fa per l'umanità la natura era un tempio magico quando parliamo di spiriti elementari eh? adesso l'uomo non si considerava né schiavo né sottomesso alla natura neppure maestro assoluto della creazione eppure neppure pretendeva ad essere la creatura più importante del mondo e sapeva cedere il passo e collaborare con i guardiani della natura entità più potenti e sagge di lui a cui aveva dato il nome di fate ninfe elfi fauni e gnomi certamente oggi per quanto evoluti Possono sentirsi gli esseri umani hanno di fatto dimenticato quei tempi in cui tutto era una sola cosa e tutto era una meravigliosa famiglia. E di questa meravigliosa, vera e utile realtà sono rimaste solo leggende, storie, racconti che si leggono ai bambini, magari delle favole che leggiamo ai bambini per farli addormentare la sera, oppure favole... Eh, su, nei libri delle favole proprio per bambini, ma guardate che faune, i fauni, le fate, gli gnomi, gli elfi esistono e anche il piccolo popolo che viene chiamato gli gnomi, tutte quelle realtà che sono op operanti a cavallo delle dimensioni. Parlare di queste cose a volte si corre pure il rischio di venir tracciati come visionari <coughs> oppure folli, o se va bene magari romantici o sentimentali. Vedete, gli anglosassoni, per esempio, hanno dato il nome a questa realtà invisibile, il piccolo popolo. Perché piccolo popolo? Perché di fatto non è una realtà che è simile a quella umana, però dovete credere che, dovete assolutamente accogliere questa verità, che questo piccolo pop popolo partecipa veramente attivamente all'evoluzione dell'intero pianeta e anche dell'umanità perché opera a livello invisibile a livello energetico proprio per l'evoluzione di tutto il sistema planetario e questa noi, noi come vi ho detto prima non, non, non dobbiamo pensare che tra una dimensione ed un'altra non ci sia niente tra la prima e la seconda dimensione ovvero tra il regno minerale e quello vegetale un di, esistono un'infinità di esseri che lavorano affinché i due regni possano condividere e collaborare e anche colloquiare. Oggi si crede, come del resto, anche tra la seconda e la terza dimensione, come anche tra la terza e la quarta dimensione, ci sono realtà che evolvono con l'uomo che sono meno evolute spiritualmente dell'uomo ma che comunque operano a livello energetico molto più attivamente dell'essere umano. Eh. E... Del... Piccolo popolo non permette di fatto un contatto diretto, seppur energetico, astrale, con queste creature. Perché, come spesso dico nel mondo spirituale e non solo la fede, la fede gioca un ruolo importantissimo. Quindi credere che questa realtà esista non fa altro che permettere a questa realtà di comunicare più attivamente con noi. Ma quando noi escludiamo a priori la loro esistenza, come possono loro entrare in contatto con la nostra realtà? Guardate che basta fare un, un, una passeggiata nel bosco, orientarsi con il giusto pensiero e la giusta energia per scoprire molto di più di quello che i nostri occhi vedono. Io ho avuto esperienze personali dirette con i regni della natura, ma è logico. Quando siamo sensibili alla scienza dello spirito, quando ci impegniamo a vivere la spiritualità a 360 gradi, come possiamo non occuparci anche di tutte quelle realtà che vivono al di sotto di noi? Quando sappiamo che loro e noi facciamo parte di un unico progetto che si chiama Vita del Creatore. Quindi quando noi ci cominciamo a impegnare nel credere veramente che esistono tutto ciò che è nascosto nelle favole, che tutto ciò che è invenzione da qualche parte ha manifestazione, da qualche parte esiste, non può essere inventato qualcosa che non esiste da qualche altra parte. Altrimenti queste informazioni non giungerebbero all'immaginazione o al pensiero dell'essere umano. Noi non facciamo altro che catalizzare che in qualche modo scoprire quanto esiste anche a livello eterico e a livello energetico. E questo lo possiamo fare in un modo maggiore attraverso la nostra fede, attraverso questa fede che ci porta a credere che il Creatore non abbia lasciato nulla di incompiuto e soprattutto nulla di incompleto. Quindi vi siete mai domandati come fa un fiore a sbucciare? Vi siete mai domandati come fa un seme a rompere il suo involucro e germogliare? Credete che tutto sia automatico? Credete che sia automatico il fatto di mettere un seme a terra e vederlo spuntare e nascere come germoglio che poi giunge a essere erba e poi fiore e poi dare un frutto? Credete che tutto questo sia normale, automatico? Per ogni passaggio, per ogni realtà esiste una realtà energetico-spirituale che sostiene e permette a questa realtà di manifestarsi. Quindi immaginatevi che per ogni fiore esistono delle fate, chiamiamole così, degli elementi particolari che permettono ai fiori di avere quelle colorazioni, di avere quel profumo, di dargli le giuste informazioni per permettere a quel fiore di nascere in quel preciso momento della stagione. Non sono automatismi che debbano essere messi sotto i piedi questi, considerati automatismi naturali. Guardate che c'è un lavoro incredibile dietro ad ogni cambiamento, ad ogni manifestazione della natura. Immaginatevi un po' a cosa succede quando si presenta l'autunno in tutte le piante. Chi dà eh, l'ordine alla foglia di cadere? Si dice in un gergo popolare non cade foglia che Dio non voglia. È vero, ma Dio, questo intervento di Dio non avviene direttamente dalla sua essenza, ma da tutte le creature che ha posto al servizio di questa sua volontà. Quindi dobbiamo cominciare a pensare veramente che esistono meravigliose eh, esseri che partecipano attivamente a questo processo che chiamiamo vita. Oggi non si crede più agli spiriti degli elementi, ma si conosce bene purtroppo il prezzo della nostra mancanza di rispetto per la natura e tutto ciò lo paghiamo con la nostra salute. Inquinamento dell'aria, inquinamento dell'acqua, catastrofi d'ogni genere. Se noi avessimo vissuto armonicamente con la natura e con gli elementi cercando di non forzare, di non assoggettare le forze della natura alla nostra volontà sicuramente si sarebbe creato un connubio meraviglioso, una condivisione meravigliosa di energie. Pensate un po' come già accade, come accade anche nel nostro pianeta da qualche parte, poi ve ne parlerò, ma come accade già nei mondi evoluti che la natura e gli abitanti intelligenti di quei mondi operano costantemente in collaborazione con tutti i regni e con tutte le dimensioni, traendo dei benefici inimmaginabili, impensabili. Quindi ad ognuno di essi, ognuno di essi è governato dunque da un Deva e abitato da spiriti o energie della natura, che sono l'essenza spirituale dell'elemento fisico che noi vediamo. Ci sono persone che, come vi ho detto, grazie ad una sensibilità particolare, possono percepire queste energie e anche comunicare con loro. Guardate che le esperienze che ho fatto io direttamente con loro, loro hanno la possibilità di utilizzare delle forme che noi ben conosciamo come eh, facce, movimenti che le nubi creano nel cielo creando per esempio de, de, dei volti oppure gli stessi alberi possono creare dei volti io addirittura ho fotografato e filmato lo spirito della sorgente dell'acqua in una mia passeggiata in montagna si, mi sentì attratto lì da dove nasceva questo rivolo d'acqua che poi dava origine a un grande un grande fiume ecco ho percepito cioè gli elementi l'elemento acqua ha creato con le foglie e con il muschio e con dei rametti che aveva lì proprio la faccia di un essere molto simile a quelli che noi vediamo anche disegnati nelle favole dei bambini però era un, un volto molto particolare che, che è severo perché loro nei nostri confronti purtroppo Devono manifestare questa severità perché noi altrimenti non riusciamo a comprendere la necessità di nutrire per loro rispetto. Quindi è come se mi dicesse: occhio, attenzione, perché qua non si sporca né con il pensiero né con gli inquinanti. E, e questa è stata la percezione che io ho avuto. Ma sapete quante altre volte io camminando per la strada guardo in cielo. O guardo le piante o guardo le montagne e proprio vedo dei volti, proprio scorgo dei sorrisi, dei movimenti anche particolari che in quel preciso momento della mia vita riescono veramente questi, queste manifestazioni a fornire quella consolazione che serve in quel momento. Perché l'universo opera misteriosamente. Guardate che tutti gli elementi sono al servizio del creatore e quando il creatore vuole darti un segno te lo dà anche attraverso gli elementi anche attraverso il fuoco quante volte fotografando il fuoco riusciamo a fotografare dei dei guizzi di fuoco che poi alla fine mostrano dei volti o degli atteggiamenti che fanno riflettere e anche l'acqua e anche l'aria e anche le nubi del cielo possono creare questi fenomeni eh, meravigliosi e anche chi non riesce lascia il verde. Dunque anche chi non riesce a vederle può comunque mettersi in contatto con loro attraverso la semplice forza del pensiero e anche un sentimento di gratitudine per la loro presenza. Essendo legati al piano delle energie possono captare ogni singola frequenza che parte dal nostro campo magnetico, quindi dai nostri pensieri e dalle nostre intenzioni. E infatti tutte le volte che mi è capitato di avere dei contatti con gli elementali tra la natura, io ero proprio animato da pensieri elevati e proprio anche da pensieri e da emozioni molto profonde. Queste sono cose che attraggono le loro energie perché l'amore attira. L'amore e il rispetto e, e, e che tu hai per queste creature, se lo mostri attraverso il tuo sentimento e la tua energia e il tuo pensiero, loro si sentono attratti, quindi trovano sempre il modo di manifestarsi. Vi è mai capitato per esempio di viaggiare, fare una passeggiata nel bosco e avere degli insetti che girano circolarmente intorno a voi, da, dall'alto verso il basso? Questi sono inviati proprio dallo spirito della foresta, dallo spirito del bosco, proprio per indagare le vostre intenzioni. Io ho avuto anche esperienze con animali che, come un cane, capire che hanno la capacità di leggere i nostri movimenti di pensiero, perché loro riescono a percepire le nostre vibrazioni. Quante volte gli animali vi guardano sopra la testa? Perché è da lì che si emettono i pensieri e le energie che loro riescono a captare. Quindi è importante che capire che il regno animale, il regno vegetale, il regno minerale ha come sostegno questa capacità, quella di percepire le nostre vibrazioni. Quindi questi esseri sono stati creati per mantenere gli equilibri nella creazione e anche per soddisfare ogni esigenza legata all'evoluzione di tutte le creature che prendono forme fisiche, ma anche per le creature che vivono sui piani astrali. Infatti hanno molti doni da offrirci se li riconosciamo come parte della vita. Parliamo dei Deva della Terra. I deva della terra alimentano e nutrono la vita. Collegarsi a loro ha come effetto un potenziamento della nostra energia vitale, che si manifesta in stati di felicità, serenità e anche appagamento interiore un aumento della gioia di vivere sulla terra, un senso di forza che aiuta a superare l'inerzia e la pigrizia, aiutando la nostra volontà a prediligere il meglio per la nostra vera pace interiore. Eh, la terra ricarica, c'è poco da fare, c'è poco da dire. San Francesco ne sapeva qualcosa. Quante volte lui abbracciava la terra, si sdraiava con a forma di croce, con la pancia a terra, con le braccia divaricate, proprio con l'intenzione di abbracciare Madre Terra. E le energie che riceveva San Francesco dalla terra erano immense. Ma ne sanno qualcosa anche gli sciamani che operano eh, attraverso gli elementi certe guarigioni. Quindi la terra rigenera, c'è poco da fare mentre i deva dell'acqua purificano e donano chiarezza. E infatti il contatto con loro aiuta a sentirsi parte del tutto e della natura che ci circonda. Gli spiriti elementali legati all'elemento acqua danno coraggio, danno forza interiore e permettono di entrare in contatto con gli altri in profondità e attraverso le relazioni vivere la nostra evoluzione. I deva dell'elemento acqua donano chiarezza, potere e purificano il nostro campo aurico, lasciando in noi benefiche sensazioni di pace e armonia. L'acqua distende, rilassa, fa meditare, fa riflettere e soprattutto, sempre se noi lo permettiamo, lava e libera da scorie negative che tanto disturbano la nostra esistenza. Poi quando parliamo di Deva dell'Aria dovete sapere che i Deva dell'Aria portano ispirazione e creatività. Il contatto con loro ci fa sentire fiduciosi in noi stessi e negli altri permette di respirare più liberamente e di sentirsi meno vulnerabili. Aiuta a mantenere la mente lucida e pronta a ricevere ispirazione e nuove idee. Infatti l'elemento Aria è vita. In ogni respiro noi assorbiamo l'energia dell'etere e attraverso la trasformazione che avviene dentro di noi, attraverso il respiro, permettiamo alle molte essenze dell'elemento aria di vivere la loro evoluzione. Ogni respiro, ricordatevi che è un dono che l'universo ci fa. Non lo dobbiamo mai dimenticare. Infatti dovremmo ringraziare per ogni dono. Ma purtroppo molti credono che tutto questo sia dovuto o naturale, e anzi peggio, automatico. Mentre tutto questo, infatti, fatti è semplicemente una manifestazione dell'amore dell'universo. Una delle tante manifestazioni d'amore dell'universo. Quando parliamo di Eva del Fuoco dovete sapere che sono i guardiani del processo alchemico infatti trasformano, trasmutano e rigenerano. La loro energia è stimolante, vitale, ardente, incoraggiano ad esprimere la verità, a manifestare senza timore i sentimenti e la nostra forza, a sentire che abbiamo il potere di realizzare noi stessi. Infatti l'elemento fuoco è il vero trasformatore della materia perché la sua attività non si esplica solo attraverso la fiamma. Quella è la manifestazione fisica ma anche attraverso la trasformazione che esso compie a livello eterico, aurico ed energetico. Infatti il famoso fuoco che non brucia di cui parlano i contattati, gli illuminati. È un fuoco che ha il compito di riordinare ogni molecola della creazione a livello atomico. L'uomo ha compiuto molti abusi ed ha sciolto molto di quanto Dio aveva creato e aveva unito. Ecco, il fuoco ha il compito di riordinare gli equilibri della creazione. E' è di questo fuoco che parliamo quando parliamo della fine del tempo. Un fuoco che sì, ci sarà la purificazione anche attraverso gli elementi, ne abbiamo parlato nei tre giorni di buio, ma ci sarà anche un fuoco che non brucia fisicamente, ma che riequilibria e che riordina ogni realtà atomica del che l'uomo ha scombinato. Quindi oltre ai deva dei quattro elementi ci sono anche i deva dell'etere che nel linguaggio alchemico è chiamato la cosiddetta quintessenza e rappresenta l'elemento più eterico e spirituale. Infatti i deva dell'etere donano un senso di profonda chiarezza e sensibilità, saggezza. Pace, la volontà di essere allineati alle leggi spirituali, la capacità di essere padroni di se stessi e di fare da ponte per comunicare agli altri le energie spirituali. Tutte queste cose noi purtroppo non le consideriamo e quindi pensiamo che tutte queste realtà siano così, automatiche. Invece guardate che lavoro che svolgono invisibilmente sotto i nostri occhi per esempio osservare un ruscello che scorre e fluisce liberamente oppure l'acqua trasparente di una cascata camminare in un bosco guardando la terra alzando gli occhi ed elevando il cuore al cielo predisporsi ad accogliere un un'alba e o a salutare un tramonto o ancora esporsi al sole sapendo che i suoi raggi diffondono energia ad ogni livello del nostro essere. È già un modo questo di mettersi con i Deva, in contatto con i Deva e con l'essenza benefica degli elementi della natura. Quindi facendo così ci sentiremo rigenerati chiarificati, sollevati, ritemprati e in uno stato generale psicofisico sicuramente migliore. In futuro sicuramente gli uomini dovranno necessariamente collaborare consapevolmente e coscientemente con i Deva, proprio come avviene nei mondi evoluti, come vi ho detto prima. Questo accadrà sulla nuova Terra. Solo un atteggiamento cosciente, nei riguardi della natura può portare a una reale guarigione di noi stessi e del pianeta che ci è stato affidato e di cui siamo i custodi. Noi non dovremmo mai dimenticare questo fattore. Noi siamo i custodi di, tutti, di tutto ciò che esiste anche coloro che dovrebbero permettere la trasformazione dei regni cosiddetti inferiori. Gli spiriti elementali dell'elemento aria, per esempio le silfidi, che sono spiriti dell'aria, creature evanescenti, vivono nel vento e si spostano con le correnti d'aria. Agli occhi del chiaroveggente le silfidi appaiono calate, ma in effetti sono le forme fluenti dell'aura a dare questa impressione nelle silfidi Predominano generalmente tonalità di rosa e di azzurro con una radiosa luce multicolore che ricorda la loro testa, che la, come, come è composta la loro testa, perché circonda la loro testa creando proprio una manifestazione del loro voce. Sono creature estremamente timide che vivono nel vento e nelle brezze, si spostano con le correnti aeree e non disdegnano comunque il contatto con gli esseri umani. Perché quando, facciamo una, una, quando vogliamo trovare una, una perfetta sintonia ci richiamo sempre a determinate altezze. Quello che accadeva e che è accaduto a tutti i profeti della storia, anche Mosè è dovuto salire sul monte, ma anche Gesù saliva sul monte, ma anche tutte le, tutte le persone che, di cui conosciamo per la loro spiritualità frequentano l'Himalaya, le altivette, perché a quelle altezze c'è un contatto proprio diretto con il mondo spirituale, grazie proprio a queste silfidi che permettono, anzi agevolano, il contatto con il divino. Si dice che prediligono come residenza appunto le cime delle alte montagne e che la loro guida sia un essere chiamato Paralda che risiede sulla più alta montagna della terra. La loro forma è generalmente molto aggraziata e simile a quella umana e a causa del collegamento delle silfidi con l'elemento aria associata alla dimensione mentale, una delle loro funzioni è dunque quella di aiutare gli uomini a ricevere ispirazione, soprattutto nelle arti creative e anche nelle arti meditative, perché comunque se noi pratichiamo una meditazione ci... Mettiamo in contatto con il mondo spirituale, con determinate caratteristiche che solo in, in queste situazioni possiamo avere e sicuramente potremo avere dei risultati maggiori. Gli spiriti elementali dell'elemento acqua invece sono le ondine o anche le cosiddette le ninfe. Vivono praticamente nei fiumi, nei laghi, nelle sorgenti, negli stagni e nelle cascate possono assumere l'aspetto della spuma che cavalca le onde, oppure quello di luci luminosissime nei toni dal blu e verde, sempre nell'acqua. Molte prediligono le cascate come loro dimora e passano periodi anche lunghi di ritiro nella calma e fresca profondità degli specchi d'acqua sotto le cascate. Quando invece si manifesta all'esterno, Presenta una dinamicità spigliata e frizzante, ricca di vita. Sono esseri molto emotivi, capaci di vivere emozioni statiche molto forti che si riflettono sui colori e sulla luminosità del loro campo aurico. Guardate che tutte queste comunicazioni provengono da una visione medianica della loro essenza. Quindi sono proprio dei medium, delle creature che hanno avuto la possibilità di vedere quello che l'occhio umano generalmente non riesce a percepire. Quindi queste dichiarazioni, queste definizioni provengono proprio da, dalle, loro, dalle loro, sono state confermate dalle loro visioni e permesse sicuramente dal mondo spirituale. Le ondine, dunque, sono gli spiriti elementali dell'elemento acqua. Paracelso le chiamava anche ninfe e vivono, come abbiamo detto, in simbiosi con l'acqua, dei fiumi, dei laghi, delle cascate e delle sorgenti. Per esempio, nella mitologia vi è una parte molto vasta dedicata a questi spiriti chiamati anche sirene. E da ricordare sono la ninfa, eco, che langue d'amore per il suo narciso, le nereidi e le Nayadi, eccetera, l'esistenza delle ondine poi è strettamente legata a quella del loro elemento. Se un fiume si inquina o si prosciuga, anche la ninfa perisce, si ammala e si estingue. Quindi la tradizione descrive le ondine come esseri dalla sublime bellezza dotate di una chioma fluente. Noi dovremmo stare anche molto attenti a come ci comportiamo nei confronti della natura, perché... Abbiamo anche la possibilità quando distruggiamo quando per esempio tagliamo un albero di interrompere non solo la vita vegetale e fisica dell'albero ma anche la vita energetica e spirituale del fauno o dell'elemento che si occupa di quell'albero. Quindi noi creiamo un sacco di distonie di, di continuamente cre credendo di essere padroni assoluti della natura. Invece ogni essere che vive ha tutta una realtà invisibile ai nostri occhi. Dovremmo imparare, a, non dico di vederle perché non abbiamo ancora la possibilità di vedere tutto in questa dimensione, ma perlomeno accettare l'idea che dobbiamo necessariamente nutrire rispetto, un religioso rispetto nei confronti della vita in qualsiasi forma, essa si manifesta. Gli esseri elementali, per esempio secondo Steiner, nei vari libri di studio della scienza dello spirito si incontrano eh, sovente delle descrizioni oppure dei cenni sulla loro natura, origine e soprattutto sui compiti che svolgono in natura. Come prima cosa la giusta denominazione. Ecco, dice Steiner, chiamarli spiriti elementali non è proprio, quindi è improprio, in quanto essi hanno una struttura duale, corpo e anima, come gli animali e tutti gli esseri al di sotto dell'uomo. Quindi è corretto chiamarli esseri elementari e non spiriti, in quanto non posseggono arti spirituali, ma solo corpo e anima, è giusto perché operano a cavallo di quelle dimensioni. Soltanto dall'uomo in su gli esseri viventi sono dotati del cosiddetto spirito-intelligenza. Così chiarisce nella conferenza tenuta da Steiner il 16 maggio del 1908. Perché Steiner aveva delle particolari visioni, aveva la capacità di... era un medium... Fenomenale, era un, un contattato, aveva la possibilità di entrare veramente in contatto coi segreti della natura e anche del mondo spirituale. Le ondine sono in tutti gli elementi collegati all'atmosfera liquida, quindi anche alla nebbia, alla pioggia, alle nuvole, al gelo, alle cascate liquide oppure in sospensione, vapori che si alzano dalla terra, gorgoglio delle acque mormoranti, Operanti in questi fenomeni si trovano le ondine, la cui caratteristica dominante è la cosiddetta metamorfosi, ovvero la trasformazione continua e anche l'adattamento continuo all'elemento che poi eh, occupa. Ma non solo, in primavera i germogli verdi e teneri che spuntano e tutto quanto tende a spuntare dal suolo sono opera delle ondine che li estraggono letteralmente dal suolo. Intorno ad essi lavorano queste entità in continua trasformazione. Si dirigono verso il basso provenendo dall'alto ed estraggono la pianta dal suolo affinché l'interno della terra possa percepire il cielo ecco la loro sfera di vita è d'azione e, e l'etere chimico operano nell'esistenza come plasmatrici l'etere chimico è anche etere del suono e il suono come afferma anche la fisica quantistica struttura la materia le conferisce dunque una forma così i nostri organi sono formati dai suoni ondine senza di loro non saremmo non avremmo una forma umana quindi ci si deve rivolgere a loro con devozione anche per il fatto che la nostra salute e la malattia le coinvolgono in prima persona quando vi ho detto all'inizio che il nostro corpo è stato creato e costruito dagli elementi a questo mi volevo riferire quindi ogni, ogni manifestazione fisica, vitale, eh, biologica è creazione degli elementi. Certamente la natura spirituale è creazione del creatore, ma, ma anche, anche la natura fisica è creazione del creatore, ma che avviene attraverso queste gerarchie che il creatore ha posto proprio al servizio della creazione. Le silfidi hanno poi altri compiti, compreso quello di interagire con il lavoro dei fauni e degli elfi. Per esempio, quando in autunno si osserva il graduale spengersi ed appassire di ogni vita vegetale e naturale alla visione eterica, si manifestano le entità spirituali collegate con l'appassire, il morire ed anche in relazione ad ogni maturazione esistono affinché i frutti maturino. Come vi ho detto prima, c'è un lavoro incredibile dietro a ciò che i nostri occhi non riescono a vedere. Noi vediamo il frutto che matura, ma cosa permette al frutto di maturarsi? Non hanno forma determinabile e si manifestano come praticamente come piccole meteore guizzanti, come piccoli fuochi fatui che si accendono e si spengono rapidamente, sono percepibili soprattutto nell'aria la più pura possibile, priva certamente di vapore acqueo, piena di luce e calore. Sono le entità che vivono nell'aria purissima, senza tracce di umidità, si calano sulle piante e provvedono alla maturazione dei loro frutti portano luce alle piante, se ne saziano di modo che avviene la maturazione e l'appassimento successivo. È sempre un dare e un ricevere, vedete questa è la legge dell'amore e agli occhi del medium tutto ciò che è natura viene visto in questo modo. Per esempio il teosofo Geoffrey Hodgson e un grandissimo chiaroveggente li definisce agenti superfisici, onnipresenti della volontà creatrice, direttori di energie, leggi e processi naturali a livello solare, interplanetario e planetario. Sulla Terra esistono Deva per ogni località del pianeta e per ogni ambiente naturale e chi è in grado di vederli li definisce bellissimi e straordinariamente luminosi dai colori così cangianti che è difficile poterli descrivere i teosofi poi li considerano come quella parte del regno angelico che è al diretto servizio della natura alle direttive dunque dei Deva rispondono tutti i piccoli elementali della natura che si occupano di ogni minimo dettaglio riguardo alla crescita di minerali, piante, animali. E queste intelligenze superiori, creative e direttive che abbiamo definito come Deva rispondono in maniera esatta al volere della volontà unica che li presiede poiché non hanno un umano senso della separazione e della personalità. Dunque il loro numero è incommensurabile. Ed innumerevoli sono anche gli ordini e i gradi presenti nella gerarchizzazione della dimensione devica. Non possiamo certamente avere piena conoscenza di tutto ciò che opera al di sotto di noi, però ci basti sapere, come vi ho detto prima, che tra una dimensione ed un'altra ci sono talmente tanti livelli e sottolivelli dove operano Molte energie, molte gerarchie che permettono la manifestazione di tutto ciò che noi dichiariamo essere naturale e automatico. Una incredibile esperienza di comunicazione con i Deva proviene per esempio dalla comunità di Findor, sicuramente ne avrete sentito parlare. Una cittadina del nord della Scozia dove agli inizi degli anni Sessanta Peter ed Ellen Cady e Dorothy MacLean, cominciarono a porre le basi per un nuovo modo di vivere in completo accordo con la dimensione spirituale. Beh, vi devo dire che questi personaggi... Eh, avevano una grande spiritualità e quindi erano veramente motivati da, da livelli spirituali molto evoluti nei confronti dell'umanità, per cui avevano anche delle caratteristiche che gli permettevano di entrare in contatto con la natura. Per questo tentarono di, di creare questa comunità affinché potessero le persone che poi partecipavano parteciparono alla vita di questa comunità, comprendere nel profondo la, la legge della natura che si esprime attraverso tutti gli elementi. I deva del luogo, pensate, che impartirono loro molti insegnamenti e grazie ai consigli di un deva che si definiva architetto delle forme vegetali, cominciò a crescere miracolosamente una vegetazione prodigiosa, su di un terreno praticamente arido e fino ad allora inospitale. Pensate, cavolfiori di circa 20 kg, fiori alti due metri, frutti di ogni genere, persino tropicali. Ecco, questa, questa, questo tipo di vegetazione la potremo trovare nel dorado. Anzi, non la potremo trovare è nel dorado all'interno del nostro pianeta perché le creature che vivono all'interno del nostro pianeta sono veramente molto più evoluti eh, di ciò che ha, la loro realtà è molto più evoluta della comunità di Findor però hanno la capacità di avere 3-4 raccolti l'anno immaginatevi che i piselli possono essere grandi quanto un cocomero voi dite ma a cosa serve? Serve perché la comunità ha bisogno di un certo tipo di alimentazione, ha bisogno di un certo tipo di produzione e quindi ha bisogno che la natura possa fornire determinate realtà attraverso, e quindi debba avere determinate caratteristiche. Beh, qualcuno forse potrà anche sorridere a questo, ma io vi assicuro, che questa è pura verità e che è solo una questione di tempo. Poi, come per molti altri aspetti della spiritualità, riusciremo a comprendere molto meglio la natura che ci circonda. E quando questo accadrà, potremo ricevere da questa natura veramente tutto quello che non riusciamo neppure a immaginare. Vedete, un messaggio ripetuto frequentemente dai deva di Findor riguardava la necessità dell'uomo di collaborare con loro. E questo è il messaggio che io porto nel cuore e con gioia immensa comunico anche a voi questa sera. Unitevi a noi in nome di Dio. Siate nobili come noi e i miracoli si realizzeranno. Il mondo e i vostri corpi sono stati creati perché possiate sperimentare ed esprimere la gioia del Creatore in tutte le sue manifestazioni. L'uomo distrugge se stesso perché si sente separato dal tutto. Il vostro corpo è una sola cosa col mondo e voi non potete maltrattare la terra senza danneggiare anche voi stessi. Ecco questa, questa comunicazione che hanno ricevuto quei meravigliosi personaggi che hanno creato questa comunità è stata diffusa in tutto il mondo. Questo messaggio è proprio all'origine del pensiero degli elementi e ci è stato permesso di conoscere questa verità e questo messaggio grazie a queste aperture che il mondo spirituale ci ha permesso di avere. Vedete, evolvere spiritualmente significa anche rendersi coscienti di far parte del tutto. E quando noi abbiamo eh, questa consapevolezza e questa coscienza, come possiamo non esprimere amore e rispetto per tutto ciò che è vita? Grazie. Io spero con questa conferenza di avervi dato delle informazioni utili affinché possiate nutrire maggiore rispetto per tutto ciò che è vita e per tutto ciò che il Creatore ci ha donato con un immenso atto d'amore. Io vi do appuntamento a martedì prossimo per una nuova conferenza, La vita nella quarta dimensione. Quindi sarà un'altra conferenza molto importante che eh, noi proporremo. E il 5 aprile alle ore 21.30 vi, vi aspetto tutti per condividere questa meravigliosa argomentazione. E poi, e poi ci sono altre realtà che poi di cui verrete avvisati strada facendo. Probabilmente con l'apertura, diciamo, un po' di tutta la realtà obbligata dalla pandemia, eh, noi ci stiamo organizzando per eh, promuovere dei seminari dal vivo in presenza che mh, a quanto prima sarete informati sulle argomentazioni, sulle città dove saremo e su eh, tutto il programma che poi sarà definito. Quindi eh, è una bellissima occasione per stare insieme e quindi per condividere finalmente, dopo più di due anni, in presenza le nostre emozioni e la nostra, il nostro pensiero spirituale. Vi abbraccio tutti, ringrazio Focus per avermi ospitato, ringrazio Enrico e tutti coloro che questa sera mi hanno seguito in questo meraviglioso viaggio tra gli elementi. Buonanotte e buona vita a tutti.